Ciao a tutti oggi prepareremo i biscotti morbidi al pistacchio il tempo di preparazione della ricetta è di 60 minuti circa gli ingredienti sono zucchero semolato strutto crema al pistacchio granella di pistacchi uova farina lievito e zucchero a velo per decorare diamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero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 ed azioniamo il bimbi per un minuto a velocità 5 aggiungiamo adesso l'uovo la granella di pistacchi e la crema di pistacchi. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi per 40 secondi a velocità 4. Aggiungiamo la farina Lievito e amalgamiamo per 40 secondi a velocità 4. Avvolgiamo l'impasto nella pellicola trasparente e lasciamola riposare in frigo per circa 50 minuti. Trascorso un'ora abbiamo ripreso il nostro impasto dal frigo, adesso prendiamo un pezzetto, formiamo una pallina della grandezza più o meno di una noce e passiamola prima nello zucchero semolato e poi nello zucchero a velo. e posizioniamola su una teglia rivestita con carta da forno. Una volta preparati tutti i biscotti, cuociamoli in forno preriscaldato statico a 180 ⁇ gradi per 12 minuti circa. I biscotti sono cotti, lasciamoli raffreddare prima di servire. biscotti morbidi al pistacchio. Grazie e alla prossima ricetta!